Buongiorno, buonasera da Italia Zuru 4, Victor Cadexierra, Sierra, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega, e dall'ingegner Covaschi. Eh, io ci provo a parlare di questo nuovo apparato della Ciegu, eh, spero che la pronuncia sia corretta l'X-ray 6100, 6100 eh, apparato in HF, tutte le bande HF più eh, i 6 metri 50 MHz, apparato compatto eccetera. Allora io non ho eh, la presunzione di fare una disamina del, completa del, dello strumento, ci mancherebbe, eh, se voi guardate su YouTube ce ne sono Qualche decina di video che analizzano a fondo l'RTX, tutti i comandi, tutto quello che è possibile fare con l'apparato. Comunque ne parliamo ma l'apparato vediamo di farlo vedere. Scusate, ah, okay. tolgo il microfono, e questo. Allora, molto compatto, c'è dalla sostanza, eh? c'è dalla sostanza, eh, case in alluminio, i comandi mi sono sembrati robusti, eh, premetto che sono 24 ore che lo sto utilizzando e l'ho utilizzato bene, bene sotto sforzo. Mi sembrano robusti, intuitivo nell'uso perché sono riuscito ad accenderlo, a usarlo, andare in trasmissione senza leggere il manuale alcuni aspetti sarebbe meglio darci un'occhiata sul manuale. Eh, esteticamente come ho detto case in alluminio, protezione in gomma sul, sugli spigoli e per quanto riguarda l'aspetto l'unica cosa che lo trovo come punto negativo è il connettore per eh, l'antenna, eh, un BNC. Avrei preferito un PL, capisco che per questioni di spazio un BNC è più piccolo e ci sta meglio. Su questo lato abbiamo anche eh, l'alimentazione, sull'altra lato abbiamo il connettore del microfono, l'SD card e questa è bella. Eh, I connettori USB tipo C se non ricordo male, tasto per il CV doppio, cioè neanche cos'è e il connettore per un, un amplificatore. Anche quello fa gara col CV doppio per sapere cos'è. La potenza dell'apparato è data tra virgolette fino a 10 watt, ci arriva 10 watt però bisogna rispettare alcune regole. Eh, nel complesso è molto intuitivo nell'uso, veramente semplice. Eh, il WFO di discrete maschie, maschie dimensioni ha una risposta maschia eh, non è un qualcosa che tu sfiori e lui viaggia e un selettore questo qua in basso se non ricordo male okay, sì. per operare sul menu, menu e a seconda di come si imposta il menu per operare su alcuni parametri del menu che so, eh, due esempi al volo la potenza oppure eh, se nel momento in cui è in alimentazione per la ricarica delle batterie o l'alimentazione dell'apparato eh, la manopola superiore invece volume, eh, squelash e, e il guadagno eh, in radiofrequenza, sostanzialmente molto semplice, bello questa funzione qui, i piedini per tenerli in una posizione inclinata e poterlo usare più comodamente. Ha delle funzioni che io non userò mai, l'FT8, non lo so, non, non mi interessa, cioè no. quello non è fare radio per me, adesso si, si, si scateneranno, ma per me quello non è radio, se io lascio la radio lì e poi lei fa il QSO, eh, il QSO gli ha fatti la radio, mica li ho fatti io, eh, al decoder per il CW, quello potrebbe essere utile a volte senti dei, dei beacon e, Ovviamente se sei ignorante come una capra, come il sottoscritto, e non sei il cv almeno capisci che bellino è. E ha la chiamata in automatico, finalmente risparmierò un po' di voce. Ha il microfono amplificato. Anche lì risparmierò un po' di voce. Finirò di fare una giornata in sota con il mal di gola, non perché sono stato in montagna al freddo, no, perché ho passato due ore a urlare come un matto. E quindi alcuni aspetti positivi. Ah, in più al registratore di tutti quei SEO okay, che fai. Può essere qualcosa di interessante, sempre con la porta dell'SD card, eh, quindi direi un qualcosa di interessante. C'è la possibilità di collegare un mouse o una tastiera, quindi se uno cdw non lo sai, usi la tastiera e mi sembra una cosa un po' barata. Ci sono alcune funzioni che eh, l'ho notato io ma l'hanno notato ben prima di me eh, youtuber eh, colleghi OM americani ad esempio dovrebbe avere il collegamento wifi e bluetooth io non l'ho trovato non l'hanno trovato neanche loro eh, c'è eh, non mi ricordo il, eh, il nominativo però poi lo metterò in descrizione eh, qualcuno che ci è riuscito ma ha creato il sistema operativo ah non l'ho detto eh, il sistema operativo è linux e ha creato il sistema operativo, ha attivato il Wi-Fi e il Bluetooth. Cosa importante, appena arriva l'apparato si può usare, però è consigliabile fare eh, un, un primissimo aggiornamento del firmware. È una cosa molto semplice, anche per questo metterò in descrizione il link di eh, un collega OEM americano che l'ha spiegato da Dio, proprio anche senza sapere una parola d'inglese ci si arriva servono conoscenze di base di informatica una chiavetta sd da più di 4 giga si scarica il firmware nuovo si formatta la chiavetta sd come eh, sistema di avvio e via che si parte quindi io direi che invece di parlare tanto l'accendiamo e vediamo cosa combina resta ad accenderla e questo è semplicissimo allora si preme il bottone di accensione fino a che non compare il logo la ditta un attimo che carica tutto il software eccetera è pronto allora eh, si può impostare la data eh, dell'apparato può essere utile eh, insomma senza dover continuamente guardare l'orologio mentre si fa l'attivazione o oh, eh, attività radio ed È indicata in questa posizione, ok. Sulla destra abbiamo il voltaggio della batteria. La batteria entro contenuta ha un voltaggio a piena carica di 8,1 8,2 volts, e l'autonomia per quello che l'ho provata io le due ore le passi. Ha, al di sotto dei 7,4 volts la radio entra in protezione. Prima, inizia, prima non, eh, inizia non trasmettendo più, impedendo la trasmissione, poi si spegne. Questo per la protezione delle, delle cellule lipo. Eh, a grande schermo, qui, abbiamo indicato la frequenza e poi la rappresentazione del, dello spettro di frequenza. Eh, con questa manopola, questa qui, posso operare sul volume e quindi alzo il volume, abbasso il volume eccetera cliccando sulla manopola passo al livello di squelish oppure cliccando nuovamente la manopola il guadagno l'RF Gain riclicco nuovamente, ritorno al volume quindi molto semplice con questa manopolina a seconda di come imposto il menu eh, comanda alcuni parametri Faccio due esempi veloci che so nel momento in cui la radio è alimentata esternamente se posso decidere se alimentare la radio e bloccare la ricarica, alimentare la radio e autorizzare anche la ricarica delle batterie. Eh, in questo momento è impostata sulla potenza e vedo che la potenza varia da 0,1 watt fino a 5 w E qui c'è il primo inghippo. Eh... Vabbè, sono cinesi, però se tu mi dici che la radio può fare 5 watt alimentata a eh, batterie entro contenute, com come compare nel display, eh, zio Mucca, io mi aspetto 5 watt. Poi, leggendo il manuale con attenzione, nelle specifiche: i 5 watt, i 5 watt, se io imposto 5 watt. Me li fornisce solo se ho un'alimentazione esterna da 13,8 volti. Se non ho quell'alimentazione lì non mi fornisce 5 watt, me ne fornisce 2 e mezzo. Quindi tutti, tutti i QSO che ho fatto ieri pensando di operare a 5 watt, in realtà operavo a 2 volte e mezzo. Va bene. Eh, I 10 watt nel momento in cui lei è alimentata a pile entro contenute non vanno. Eh, se lo alimento con una batteria esterna e non è 13,8 non arrivo a 10 watt mi fermo un pochettino prima ad esempio io utilizzo questa questa qui eh, il voltaggio è 12,7 12,8 e in viaggio intorno agli 8 watt più che sufficienti proprio se uno dice voglio passare 5 watt per per arrivare al corrispondente. Allora, i comandi principali eh, interessanti sono questi. Allora, il tasto siglato come Delta Foxtrot November eh, è la, il, il filtraggio sul rumore, l'NR e l'NB. Molto semplice, clicco sul tastino che so NR, il primo tastino a sinistra lo attivo nb lo attivo e poi posso specificare gli altri parametri di questi due sistemi di filtraggio sul rumore lo disattivo e lo disattivo che non li voglio ok l'apparato è dotato di un accordatore d'antenna entro contenuto sui tasti superiori ho un comando atu Cliccandolo una volta per almeno due secondi entra in accordo sul, sulla frequenza che sto operando al momento utilizzo una Yagi due elementi per i 40 metri già perfettamente accordata perché io sono uno di quei malati che se non ho ROS uno a uno non queta e quindi l'accordatore non mi serve praticamente a niente in questo momento, però c'è e magari in portatile operando su una verticale multibanda e senza dover tribolare troppo per cercare sulla bobina di accordo la posizione corretta può essere utile per quelli come me che lavorano solo su una frequenza e hanno l'antenna la, la, accordata su quella frequenza eh, Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QRP. Sì, sì, arriva una bomba, eh. Italia oh, però non ho la penna porta, miseria, mi sei scappato. Adesso arrivi un po' meglio, eh. Allora, oggi è mercoledì, viene, ti saluto, ti do il ben entrato, arrivi bene, qui ti do il controllo, vieni per avanti, qui Italia 4, Ipix, Ilario, la piri di centro la persona. Roger qui taglia Zulu 4 Victor Quebec Sierra Operatore Alessandro eh, Potenza 2 Watt 2 Watt e mezzo al momento Il mio QTH Borgo Valditari In provincia di Parma Locator Juliet November 44 Victor Lima A te il cambio Italia 4 Italia Papa X-Ray molto bene, probabilmente c'è anche buona propagazione con 2 watt arrivi sicuramente bene. Bene, il rapporto per te è questo, sto aspettando degli amici, quindi possiamo fare qualsiasi altro, tranquillamente e farsi anche gli auguri. 4, 4, 4, Alessandro non mi ricordo di averti mai collegato, non lo so, se tu mi hai collegato no. Eh? Io sto andando con il 991 l'antenna è un... La, la potenza è quella che l'antenna è un dipolo, ok? Eh? Qui, qui nella mia casa, bene, a te Alessandro, 24 4, 4, qui 4, 4, 4, 5, 6, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QRP, QRP. QRP. QRP. QRP. You, Thank you my friend, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QRP Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QRP Allora ok, un paio di QSO fatti, parecchi in Italia, almeno uno fuori dall'Italia, Regno Unito, Golf Zero, Juliet Eco Italia, eh, Less. Mm, sì, funziona. Eh, la problematica più grande è quella che è per quanto riguarda l'alimentazione. L'alimentazione entro eh, contenuta io più di un'ora non sono riuscito a usarlo. Vero che le batterie hanno bisogno di alcuni cicli di carica per dare il 100% di prestazioni, però, per un'ora non fa, eh, la matematica non è un'opinione. Se la batteria è 3000A e la radio consuma 2A, eh, non si possono mica fare i miracoli. Una fonte di alimentazione esterna in barato PI penso che sia il minimo, non sia un problema, soprattutto le batterie lipo che hanno dei pesi ridicoli. Questa penso che sia intorno ai duetti scarsi, ok, tutto lì. Mm, indispensabile fare l'aggiornamento del firmware per non avere eh, letture strane eh, sul display. Eh, L'analizzatore SWR è molto sensibile perché agli estremi di banda Uh, seppur l'antenna tarata 1 a 1 a 7100 avvicinandomi a 7160 ho ROS 1.12 1,2 1, uh, tollerabile assolutamente non è un problema però lo strumento me lo indicava e, e quindi ha un certo grado di attendibilità a me piace chi accorda in isofrequenza complimenti e, quindi a parte quel problema lì del, della questione di alimentazione va bene. Se io metto a confronto eh, l'apparato con eh, l'FT817, eh, questo, beh siamo su due eh, pianeti differenti, anche se come fascia di prezzo si equivalgono. Eh, diciamo che eh, l'X6100 ha cose che l'FT817 eh, non ha e viceversa uh, molto più classico questo molto esteticamente e, e strutturalmente molto più adatto all'uso barato P almeno per l'esperienza che ne ho io oppure con un altro cinesino che questo è veramente minimalista il filo November Quebec 7 Alpha questo no, mettiamolo dritto okay. e questo non è niente non è neanche l'interruttore di ascensione eh, Cammina in frequenza come, come una lepre, ma la mano che si scalda si sposta. Eh, questo è il vero QRP minima. Eh, però diciamo che ha funzioni molto interessanti, eh, questo apparato. Ora, io grossi difetti nel corso di questa, seppur breve prova condotta in QTH, non ne ho trovati. Uh, L'unica è una cosa che mi ha preoccupato, ma mi ha dato un po' di sollievo la controprova. Uh, ieri sera, mentre lo provavo in 40 metri, uh, verso le 21.30, 22, su tutta la banda dei 40 metri sentivo, sentivo, ascoltavo Radio Cine Internazionale. E ho detto, no, santo Dio, cioè è, è, è proprio quando ti succedono queste cose qua è proprio da apparato scaccio eh, di, di, di penultima ultima categoria. Eh, mi sono un po' confortato quando anche l'icom eh, l'R71 mi faceva lo stesso scherzo, quindi il problema non è dell'apparato radio ma è di quei cinesi eh, che vabbè esagerano un pochettino forse. Eh, niente io sono contento mm, direi che è un apparato da, da tenere da comprare eh, questa è la parte 1 di 2 della prova eh, è un apparato barato P quindi va usato in portatile bisogna verificare come funziona in portatile e soprattutto voglio vedere se eh, ho un problema io personale sulla batteria di questo apparato o se effettivamente effettivamente la batteria fa quello che può eh, propendo per la seconda perché 3.000 3 ampere, 3.000 mA un assorbimento di 2A rotti vediamo un po' nelle specifiche quant'è la batteria se lo trovo vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' Allora, ah no attenzione ah. allora consumi in trasmissione 3 ampere quindi eh, se, se la batteria è 3 ampere teoricamente un'ora va bene consumi in ricezione 330 mAh 0,3 ampere circa e nei parametri dell'apparato viene sempre ripetuto quello che ho detto all'inizio, cioè i 10 watt di potenza massima in banda laterale CWFM si hanno solo con 13,8 volts di alimentazione. Eh, è, è questo l'aspetto fondamentale. Eh, Bene, sono contento, sono contento. Bell apparato. La ricezione è fantastica. Ah, la ricezione di questo messa a confronto con l'FT8 17: non c'è paragone, assolutamente non c'è paragone. Questo è veramente buono. Quindi, 73 da Italia Zulu 4 Victor Quebec Sierra e dall'ingegnere Kobaski. Ci sentiamo in radio.